Ci sarà un alza la telecamera che non stanno vedendo niente alza non vedono alza ancora non mi vedono perché come ben sapete il maltempo le ha rovinate tutte e quindi ne sono rimaste ancora poche queste sì, le raccolte stamattina a regista si mi raccomando inquadra le raccolte tutte sono delle ciliegie ferrovia guardate bene, che bella fai vedere bene la ciliegia a forma di cuore che è la caratteristica della ciliegia ferrovia di conversano si sì. che cosa andiamo a fare oggi andiamo a fare il cheesecake alle ciliegie come avevo detto già martedì scorso e facciamo uh, lo facciamo con una base a al, di frollini al cioccolato invece di frollini semplici come nella ricetta del cheesecake alla fragola che troverete nel link va bene ciao daniela ciao angela ciao a tutti allora Iniziamo dal frullare, mi segui? Iniziamo dal frullare i frollini con un cutter e quindi ridurli in polvere. Io l'ho già fatto perché non aveva senso stare qui a frullare i frollini mentre voi mi guardavate. Quindi 400 grammi di frollini, 150 grammi di burro fuso. Comunque io gli sto dicendo gli ingredienti, ma voi li troverete tutti nel link in nel link la in posto. descrizione come sempre quindi qui abbiamo i frollini eh, tritati frullati e qui abbiamo il burro fuso tiepido andiamo a unire tutto e mescoliamo bene questa sarà la base del nostro cheesecake beata te che te le mangi Beh, veramente beata te io le ciliegie non le posso mangiare perché sono allergica però devo dire la verità, qui da noi non costano tanto perché è conversano è la città delle ciliegie, da sotto agli alberi e diciamo che poi abbiamo la fortuna un po' tutti, chi più chi meno, di avere parenti, amici, genitori, zii, cugini che hanno le ciliegie quindi la maggior parte di noi le ha in regalo, però capisco bene che da voi magari costino tanto però devo dire una cosa io non devo difendere nessuno è un frutto che abbiamo solo una volta all'anno e quindi è prezioso non dico che deve costare Lira di dio però è normale anche che abbia dei costi per i produttori quindi vedete bene Ho amalgamato il burro al frollino al cioccolato e adesso cosa facciamo qui ho una tortiera da 24 centimetri già vestita nel senso che ho messo un foglio di carta forno alla base e poi dei, delle strisce di carta forno tutte intorno così quando andiamo a sfoderare la cheesecake è facile togliamo l'anello togliamo la carta e dovrebbe rimanere perfetta ora che facciamo andiamo a mettere i frullini col burro sulla base però prima mettiamo la gelatina nell'acqua che ci servirà fra un po' sono 4 foglie credo, di gelatina, ora non ricordo più andiamo a mettere questo Se non vi piacciono i frollini al cioccolato, utilizzate quelli classici bianchi. Se siete allergici al glutine, utilizzate dei frollini senza glutine, naturalmente, non serve nemmeno che io lo dica. Andiamo a schiacciare bene la base. Mi raccomando, livellatela che potete si vede faccio così perché essendo neri essendo al cioccolato i biscotti. Cosa devo fare per far vedere bene? Si vede. Ah, si vede perché ho paura che essendo al cioccolato i biscotti. Livellate il più che potete, deve essere bella omogenea. Se avete un batticarne oppure uno di quei corsi per fare gli hamburger. E fate così, io non ce l'ho, devo arrangiarli con il cucchiaio, però, come vedete, col cucchiaio si riesce benissimo. ok la base diciamo che è fatta ora ho fatto un disastro la fretta va bene dai la base voi livellatela meglio di me ok fai vedere bene la base adesso la mettiamo una mezz'ora in frigo io la metterò in freezer ciao Mattias ciao anche a Noemi Arrivo solo, la metto in freezer questa la metto in frigo o in freezer per far rassolare la base nel frattempo che prepariamo la faccia. quindi fra mezz'ora 10 minuti io la metto in freezer perché non ho mezz'ora e ho tutti gli ingredienti già pronti voi se non avete preparato già tutta la linea degli ingredienti mettete a base in frigorifero va benissimo che c'è registro ti vedo perplesso non ti perplimere metto il freezer va a, bene? Chi, a che via costelline le diamo la cheesecake ma che dici che non è possibile fare una cosa del genere non gli date retta ok ora qui che cosa abbiamo abbiamo Ricotta, mascarpone e zucchero a velo. Questi tre ingredienti sono quelli che dobbiamo assemblare per primi. Io ho preso una ciotola più grande per essere più comoda e andiamo ad, ad aggiungere la ricotta che ho già setacciato. Io ho usato uno schiacciapatate perché non ho il coso per setacciare la ricotta. la ricotta meglio se è del giorno prima o di due giorni prima, la più compatta possibile, la mia è di ieri, non è molto compatta. Luciana non ti preoccupare, dopo il video lo ritrovi su Youtube. Allora, alla ricotta unisco il mascarpone, sono 300 di ricotta, 250 di mascarpone e 100 grammi di zucchero a velo voi comunque controllate sempre nel link uh, in, um, del, post. De, del post perché io naturalmente posso sbagliare fra tante ricette posso sbagliare di qualche grammo di ingredienti ora dobbiamo fare un, un po' di, di rumore facciamo così, prima lo amalgamiamo un po' la spatola e poi vado con le fruste se no farò troppo, per troppo tempo rumore in modo anche da non far volare lo zucchero a velo dappertutto ok facciamo così e adesso mancamiamo ricotta, mascarpone e zucchero a velo 300, 250 e 100 per togliere queste molliche di frollino che mi danno fastidio e arrivo subito. Parte per andare a sciogliere la gelatina quindi qui abbiamo la gelatina i quattro fogli che ho messo in acqua fredda ad ammollare ora non so perché si sono attaccati tutti ma non è un problema poi nel, nel liquido caldo ecco qua ho messo quattro fogli di gelatina ad ammorbidirsi ora sto riscaldando 20 ml circa di panna dei 250 grammi per sciogliere la gelatina e la unisco qui e poi uniamo la panna e poi qui abbiamo la coulis di ciliegie che ha un colore meraviglioso guardate che bella adesso vi dico anche come l'ho fatta posso mettere la filadelfia sì al posto del mascarpone puoi utilizzare la filadelfia tranquillamente ora tu riprendi qui io vado a prendere un attimo il latte la panna che si è riscaldata sì vedete, proprio pochissima panna, la sono andata a riscaldare, ora prendo la mia gelatina, la strizzo per bene, così, e la vado ad aggiungere alla panna calda, vedete come si scioglie immediatamente, Riprendi la gelatina che si sta sciogliendo. Con la mia maxi frusta vado a mescolare. Vedete? Si è sciolta alla perfezione. Ok, ora questo lo aggiungiamo a questo composto. Sempre mescolando. Aggiungiamo poco alla volta, così. Un attimo solo, che aggiungiamo anche ok l'ho preso tutto mescoliamo bene ora io vorrei fare un esperimento andare ad aggiungere perché questo filo mi deve dar fastidio oh, andare ad aggiungere un po' di um, culi culi Oh, alle ciliegie qua lo faccio? io lo faccio perché voglio, la voglio rosa che bel colore speriamo di non aver fatto danno e di non aver sbagliato un guaio ve lo dirò non vorrei essere andata a bilanciare non vorrei aver bilanciato tutti gli ingredienti una cosa dammi questa e facciamo così ora con questa andiamo a mescolare bene qua e adesso ci toccherà aggiungere la panna allora finora che cosa abbiamo fatto abbiamo aggiunto alla ricotta setacciata io ho detto ho usato un, uno schiacciapatate alla ricotta setacciata il mascarpone e lo zucchero a velo Beh, è un bel colore poi ho aggiunto la gelatina che avevo messo in ammollo strizzata e sciolta in 20 ml di panna riscaldata e adesso aggiungiamo la panna fredda che ho qui l'ho montata prima e l'ho lasciata in acqua e ghiaccio per non farla smontare eccola qui questi sono i 230 ml avanzati dei 250 ml 20 ml li abbiamo presi sciogliere la gelatina, vi ricordate? E adesso aggiungiamo la panna, poca alla volta, sempre dal basso verso l'alto, per non far smontare la panna, così. Al colore del sito, questo cheesecake. Hai visto? non si vede bene? Non è bello vedersi? forse non si vede bene si, si. si vede che bel colore quasi non è il colore del sito quasi no oh. più forte però. che peccato andiamo ad aggiungere sempre la panna sempre dal basso verso l'alto così c'è nessuna domanda ciao ah, ciao ciao a tutti tornati dalla panna Alla panna, no. no. serve una cosa che sia montata perché abbiamo la ricotta che non è montata il mascarpone o la filadelfia che non è montata non lo so volete provare con lo yogurt però non vi garantisco non è che non vi garantisco perché non vi voglio garantire però se poi non viene bene, non è colpa mia. Prendiamo tutto. Non sprechiamo niente. Sto prendendo tutta la panna. Ok. Aspetta, fammi pulire sul piano. Okay. Ci siamo. Quindi, questo è il composto realizzato con ricotta, mascarpone, zucchero a velo, gelatina sciolta nella panna riscaldata e poi la panna montata. Ci siamo quasi. La ricetta è quasi finita, perché io non ho il cheesecake pronto, naturalmente, perché se no, poi con due cheesecake non saprei che farmene. Quindi ora lo mettiamo allo stampo, lo livelliamo per bene e poi domani mattina, o sulla tarda, mattina, sulla tarda mattinata, vi farò vedere il risultato del cheesecake pronto. Ora, questa è la crema che abbiamo tenuto, questa è la pulì e qui ci sono le ciliegie. Togliamo tutto quello che non serve e facciamo spazio. Questa non serve, questa non serve più, e arrivo subito. Eh, ciao. Ok, arrivo freezer. Ed eccola qui. Ecco, è già bella dura perché io l'avevo messa in freezer, non l'avevo messa in frigorifero. Ora andiamo ad a mettere sulla base la farcia che abbiamo preparato. Quindi, Oddio che pesante! Scaravoltiamo tutto, prendiamo tutto, tutto, tutto. Oddio è pesantissima! Aspetta qua! E andiamo a livellare. Tu stai a posto delicatezza perché altrimenti tutto il lavoro fatto per non smontare il composto lo andiamo a rovinare Aspetta, spostiamo questo così spero che si veda perché è un bel colore a me piace questo colore Vedete qua. è un glicine chiaro chiaro ora prima di terminare con, con sistemare la no con sistemare la faccia andiamo a sbattere un po la la tortiera sulla, sul cos'è modo da togliere l'aria nel caso in cui ce ne fosse all'interno le bolle d'aria sì. beh perché devi fare questa cosa sta qua ok ora questa andrà o in frigo si sì, è vero che cos'è uh -huh. Si sì, la migliore food blogger di tutti i tempi, è vero? Ottimo! Chi l'ha scritto? È un po' esagerato. Però grazie. Ok. Aspettate che qui c'è un po' di farcia. Ok. Allora. Come vi ho detto io non ce l'ho la cheesecake già pronta. Dobbiamo aspettare domani per il risultato, però l'abbiamo fatta lo stesso insieme. Come avete visto, se avete già tutto pronto, veramente non ci vuole niente a fare. Basta sta sembrando. Sì. Grande Rosa, grazie. Che diametro è la teglia? 24 cm, questa è di 24 cm. La puoi fare più piccola, ti verrà più alta. Ma non te lo consiglio perché sennò poi è troppo alta. Aspetta. Ciao da Noemi. Ciao Noemi. <ride> Anzi, devo dire una cosa a Noemi, Noemi, Noemi, guarda. domani è il tuo compleanno, quindi tanti auguri Noemi, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Noemi, tanti auguri a te, auguri Noemi, questa torta facciamo finta che è la cheesecake, l'ho preparata per te, la cheesecake, a tutti, a ah, per tutti, a tutti, questa torta faccio finta che l'ho preparata io per te, te la dedico. Va bene? Ok. Allora, dopo questa Dopo questa uh, performance. Tuo, io. Appa Grazie, Dove andate? Dopo questa cosa vi prego, rimanete ancora qua. Non mi abbandonate da sola con lui. Mm -hmm. Vi prego. Rimanete qua. Allora, eh, Domande, la, con... la teglia... La teglia è di 24... Diamo, 24. Sì, l'ho già detto. Poi... Come si inviano le stelle? C'è un eh, pulsantino, c'è un pulsante... Invia le stelle. via le stelle. Se non ce le avete bisogna acquistare Non lo so proprio come si inviano le stelle. Mi sa 250 stelle. per le regalo. Non lo so, vabbè. Oh. Allora, ri riepiloghiamo quello che abbiamo fatto finora. Abbiamo frullato dei frollini 400 grammi, i miei erano al cacao, voi se volete potete utilizzare i frollini semplici. Abbiamo sciolto 150 grammi di burro e l'abbiamo unito ai frollini al cacao. Abbiamo mescolato il tutto e abbiamo fatto la base della nostra cheesecake. Abbiamo rovesciato il tutto nella teglia cerniera foderata di carta forno abbiamo livellato con un cucchiaio e tenuto in frigorifero o in freezer per mezz'ora io prima di fare tutto questo ho preparato la coulis alle ciliegie ho semplicemente cotto le ciliegie con lo zucchero e un po' di succo di limone 350 grammi di ciliegie con 50 g di zucchero e mezzo succo di limone Anarita, con il suo compleanno. Anarita, auguri! Tanti auguri! Buon compleanno! Fra qualche giorno, okay, no? Auguri. Cioè, quale che, che fa il compleanno ah, oggi va bene? Andiamo okay, allora, avanti. Sì, stavo dicendo, ho fatto ho cotto le ciliegie con 50 grammi. Naturalmente, ho tolto il nocciolo, nocciolo, noccioli. L'ho tolto, ho eh, cotto le ciliegie con. 50 g di zucchero, 350 g di ciliegia e mezzo limone spremuto. Il limone mettetelo perché vedete che bel colore gli conferisce alla culina. La fa è bella, lucida. Sono le ciliegie buone. Sì, quello che hai raccolto tu. Quello, quello raccolto Sicuramente. Va bene, sì. Eh. Cotto da. le ciliegie. Con... Da sotto, sotto all'albero. Volevo vederti di raccoglierle da sopra all'albero. Cotte le ciliegie con lo zucchero e il limone le ho frullate ah sta spiegando un... il culi e di che sta spiegando il culi ma eh, tu non mi stai ascoltando ma loro si sì. se ce l'ha più di uno come sto... si fa No, te lo sto spiegando il culi ma come si scrive il coulis coulis me lo fai dire? in francese eh? ma è francese coulis allora ho cotto 350 grammi di uh, ciliegie denocciolate con 50 grammi di zucchero e il succo di mezzo limone una volta cotte, nel senso, non dovete fare la marmellata, devono appena appena appassire, le ho frullate con un frullatore di immersione. Dopo, io, perché non mi piace trovare dei pezzettini di ciliegia, le ho passate tutte ad un colino a maglia fitta. E, ho, e questo è il risultato. Va bene, e questo è il risultato del culì è questo. Poi scriverò tutto nella ricetta. Poi stasera io mi metto e scrivo la ricetta, domani quando esce la ricetta completa con il cheesecake fatto, troverete tutte le dosi, dimmi. C'è una signora che fa 60 anni, le puoi fare gli auguri? Caterina Secchi. Auguri Caterina. Tanti ce l'abbiamo la torta, le candeline mancano. Vi parla troppo, chi fa la ripresa la signora noi stiamo qui per scherzare per stare tranquilli per divertirci un po' non è, sì lo so sicuramente parliamo tanto però non fa niente ci divertiamo comunque non fa niente, va bene così se a lei non, gli, non piace può anche non guardare comunque non fa niente allora, ripete, ripetiamo da capo così la signora se ne va proprio si arrabbia? no allora, poi abbiamo fatto la base. Al mascarpone ho unito la ricotta setacciata, 250 grammi di mascarpone. La ricotta setacciata credo che fossero 300 grammi e 100 grammi di zucchero a velo. Ho mescolato il tutto con il, frulli, con il frullino. Dopodiché ho strizzato la, eh, gelatina, i fogli di gelatina messi in ammollo nell'acqua fredda. Li ho strizzati e li ho, ho fatti sciogliere nella panna bollente, una volta sciolto ho aggiunto tutto al composto di ricotta, mascarpone e zucchero a velo, nel frattempo avevo montato 250, anzi 230 ml perché 20 ml li ho presi per sciogliere la gelatina, avevo montato 230 ml di panna, una volta assemblato il tutto sono andata ad aggiungere la panna montata con movimenti Delicati dal basso verso l'alto per non far montare il tutto Quindi cosa ho fatto ho ripreso la eh, Teglia cerniera dal freezer e ho scheravoltato il tutto dentro ho livellato bene il tutto e adesso va di nuovo in frigo Domani vi faccio vedere la cheesecake pronta decorata bella Ora non so volevo mettere queste ciliegie all'interno però forse mi guasteranno tutto Vediamo domani come la decoro sì. Forse volevo fare dei cuoricini. Se riesco a fare dei cuoricini, però ora non li posso fare perché vi volevo far vedere, ma non so se lo posso fare. Cosa vuoi farci vedere? No, no, forse rovino tutto, perché voglio fare dei cuoricini, però la base deve essere già rassodata per poterli fare. Se lo faccio adesso scende la puli tu scende tutta nel fondo non lo faccio se sennò rovino tutto poi vi metto le foto Ho un piccolo video di come l'ho fatto va bene? ok se ci sono domande fate pure Sì, va bene sì. domande? risposta a che cosa? domande quale domanda? tutto eh, a posto tutto a posto e niente sì, in ordine? E dosi, le dosi sono tutte nel link in descrizione quella è alle fragole ma è la stessissima ricetta siccome è troppo buona io non la voglio cambiare poi magari se ne trovo una migliore magari con lo yogurt facciamo quella con lo yogurt però questa qui è troppo buona non la voglio cambiare e quindi ho solamente sostituito le fragole con le ciliegie e basta va bene quindi la ricetta è quella, sì, la Solo ricetta il è quella. Da ho cambiato solamente la frutta e la base invece che i frullini bianchi ho usato i frullini al cioccolato ok? si sì. va bene? mentre per il video lo troviamo Il video lo trovate tu hai okay. per caso una ricetta dello spumone di ciliegia oh, lo spumone di ciliegia spumone di ciliegia in che senso? non mi viene no. adesso un attimo ci devo pensare a farmi mettere in bocca vabbè, lo spumone eh, se vabbè fai il cuore di ciliegie lo spumone se potresti fare il far gelato furbo che io ho fatto alla ciliegia invece di metterlo mh, nella vaschetta del gelato lo metti in contenitori alti e al centro gli metti una mousse di ciliegia Vabbè, poi ti rispondo in privato, non è... Eh, se sì, ma poi un giorno lo facciamo, facciamo uno spumone. Lo spumone? Così fai lo spumone. Ci vuole il gelato vero? Io non ce l'ho la gelatiera. Non, non, non dire cose che non si possono fare, stai buono. Si prende allora... la gelatiera. Sì, penso che con le ciliegie, la base al cioccolato, per avere il colore del grigile, è aggiunto qualcosa? Le ciliegie, queste qua. Le ciliegie, il culino. La Culi, la Culi, eh, ma non la metti sopra? La Culi? No, qualcuno? non no. si mette adesso la Culi? No, perché vorrei fare una decorazione diversa. Poi vi faccio vedere tutto. Cioè, volendo la puoi mettere? Sì, volendo la, la potevo mettere, eh. però aspettate, per mettere la Culi sopra, avrei dovuto mettere la gelatina qui. E eh, voi avete visto che io la gelatina qui non l'ho messa. Eh, ci sono dei passaggi. Sta piovendo il diluvio, fuori? No, anche dentro. Mm. Ah, vedi, quindi bisogna cioè, seguire sì, ci sì, sono sì, dei passaggi. Qua, di... qua se avessi voluto usarla come copertura, devo no. mettere la gelatina. Però non è, stata detto, messa. non è stata messa. Però io domani devo vedere, io vi dico tutta la verità perché sono abituata così. Se la decorazione che voglio fare, i cuoricini, non mi verrà bene, io qua ci metto la gelatina e ricopro tutta la, la cheesecake, va bene? Se invece la decorazione che voglio fare, di realizzare i cuoricini sopra, mi viene bene, non la metto. <ride> ecco, queste sono trucchetti che anche a voi servono. Se una cosa non vi viene bene, non dovete demordere, cambiate. In corso d'opera, non vi è venuta bene quella decorazione? Livellate. Livellate e fate un'altra. No. Così farò io domani. Se i cuoricini non mi verranno bene per un motivo X, io qui ci metterò un po' di gelatina e farò. Ah sì e ricoprirò la cischia, in coso dopo? non bisogna mai de no. Mai, a tutto c'è soluzione, a tutto, tutto, tutto. va bene? Ora, allora, dimmi, sono appena entrata, stai facendo i cische? Sì, l'abbiamo sì. fatto. farai i rustici leccesi, sì, li farò, però non in diretta, perché i rustici leccesi è solo una cottura al forno. La preparazione vi posso far vedere che ci vuole a mettere nella pasta sfoglia il sugo, la mozzarella, il prosciutto e a richiuderli. Non ci vuole niente. Però, siccome sto studiando la ricetta di una pasta sfoglia furba, è in preparazione. Sta nel frigorifero, devo ancora provare a cuocerla. Se mi riesce, faccio i giusti ciliecesi con la pasta sfoglia furba. Va bene. Però devo provarla ancora se è riuscita o non è riuscita la ricetta, perché il lavoro del full blogger è un duro lavoro. Sì. sì. Si provano le ricette. E vengono testate. Sì, sì, sì, io non prendo le ricette di nessuno e tutte le ricette sono testate da me, se non sono testate da me io non le pubblico. Non vengono provate. E se c'è qualche problema io lo dico e non lo pubblico, oppure dico attenzione che c'è questo problema, io dico tutto, mm. anche a mio svantaggio, io dico tutto va bene sì. quindi, quindi se usiamo eh sì. la culi in superficie bisogna per forza mettere la gelatina e eh sì perché se no quando andrai a togliere l'anello la culi cade. cade tutta cade tutta sì, però la consistenza ora questa qui fra un tre ore che già si era presa sì. ti mm. pare veramente guardate è, morbida. Non è, è ancora morbida sì. vedete tra un paio d'ore tutto il senso eh? questa qui già si era presa naturalmente questa deve andare tutto in tutto il senso. se noi mettiamo questa qui che è senza gelatina nel frigorifero non si, rapp si rapprenderà quanto un po ma non ha la gelatina che la tiene e quindi cadrà. dovete mettere per forza la gelatina la gelatina la gara gara quello che vuoi tu. sì devo ringraziare francesco paolo che date le risposte sempre corrette e giuste. È preparato? Sì, è preparato. Lo ringrazio vivamente. Un supporter. Un sì, supporter. sì, un supporter. Va bene? Sì. Ok, ora voglio vedere le vostre cheesecake. Voi mi mandate tutti quanti le fotografie in privato delle vostre preparazioni. E io non voglio chiedergli ogni volta il permesso di pubblicare le fotografie, però da oggi lo faccio. Quando mi mandate le, le, le, le ricette realizzate da voi, vi chiedo il permesso di pubblicarle perché non voglio che qualcuno si offenda se vede la fotografia pubblicata... che ah, pubblicano solo loro, direttamente. Eh sì. Oppure pubblicatela voi, la cheesecake, sulla pagina, nei post della pagina, oppure nei commenti del video, oppure me la mandate in privato e mi dite puoi pubblicarla e io la pubblico sulla pagina dicendo naturalmente chi l'ha fatta, Ma certo. perché non mi prendo male a meriti che non sono i miei, e così diciamo che la ricetta è valida e anche voi... Avete potuto fare tutto, tutto regolare, tutto, tutto, tutto pulito, tutto regolare con me. Non c'è trucco e non, non c'è inganno. Grazie Anna Paola, grazie Giovanna, grazie Rosanna Ciccola, grazie a tutti. Allora abbiamo fatto la cheesecake o oh, la cheesecake? Ora ci salutiamo. <ride> ora Ci salutiamo, non chiudere. Ci salutiamo, non chiudere. Perché stai muovendo tutto con, con un brani, con le mani? Come se devi fare, chissà quale operazione chirurgica? Va bene, ci vediamo martedì. Però prima di salutarvi, vi dico. Sono impietrita le mani. Impietrita, oh bello. Eh, questo non, non, non ha ripugnatura, questo ocoso. Va bene, ho finito, non ti preoccupare. Tra poco è finita la tortura. mezzi uh, mezzo, è un po' scarsi. Prima di salutarvi, che stavo dicendo? Ah, vi ricordo iscrivetevi al mio canale YouTube perché molto presto ci sarà un'altra video ricetta bellissima. Poi, no, anche perché probabilmente le faremo da YouTube, quindi se non vi iscrivete. Sì, non eh, sarà se. Vi... Però lo faremo da YouTube, molto ah, probabilmente. Ah, um, Antecipatevi. Sì. Se cioè, allora, non vedete i video da YouTube. Iscrivetevi al canale YouTube. Se vi è piaciuta questa diretta, condividetela. E poi realizzate la cischieca di ciliegie, se non avete le ciliegie utilizzate un altro frutto. Dimmi. È la, è la moglie, di, di, di, la moglie che, di... che usa il, il profilo di madre. Chi? Francesco Paolo? Ah, eh, sì. oh, che bella sorpresa, sono più felice. Ancio. Non perché abbia niente contro Francesco Paolo originale. Però certe volte interagire con gli uomini è un po' pericoloso Vabbè, preparata la signora E quindi sono contenta, come si chiama la signora? Angela Ah bene, per sera sono la moglie Angela Benissimo Angela, sono più, sono più contenta, grazie Allora, eh, basta così, dai abbiamo dato troppe chiacchiere Poi hanno ragione, dicono che parliamo assai Ci vediamo martedì pomeriggio E tanto sta piovendo Sì, piove col sole, sembra marzo Sta piovendo, però c'è anche il sole. Ci vediamo martedì pomeriggio, sempre qui sulla pagina, per fare una ricetta salata. Se avete dei suggerimenti, datemeli. Però qualcosa di semplice, facile, perché così non io non mi agito e ci divertiamo tutti. Non agitare nel senso che ho troppe cose da fare, tipo preparazioni, poi a me mi piace fare le cose precise e quindi mi, mi viene l'ansia. Se avete dei suggerimenti, datemeli. Va bene? Sì. Ok dove piove a conversano vi saluto con le ciliegie di conversano ferrovia vedete che belle a forma di cuoricino si vedono bene, vedo? vediamo le vere ciliegie ferrovia oh, le vere È e cioè tutto. le spacciano per ferrovia quelle che non sono, ah, che non sono. però allora vabbè. vi spieghiamo come riconoscere le ciliegie ferrovia un secondo solo e poi ci salutiamo di nuovo le ciliegie ferrovie si riconoscono da due o tre caratteristiche particolari il peduncolo lungo. lungo ora qui sono tutte ferrovie quindi no, sono non posso sì, sì. paragonarle con un altro qui il peduncolo lungo la forma fu a, a, Cuocino. a cuoricino con una con la, punta. Con punta e il colore che è bello rosso e al gusto sono dolci ma non dolcissime e soprattutto sono croccantissime, Croccante. non sono morbide, Dure. se vi spacciano ciliegie ferrovia e voi le mangiate, e a mangiarle non sono croccanti, non sono ciliegie ferrovia, naturalmente se al mercato trovate le ciliegie ferrovia di Conversano, comprate, no, lo dico zitto zitto perché se mi sentono quelle dei paesi limitrofi, è la fine, sono andate qua le ferrovie. no sono andate a San Michele, stai buona, la sono... storia qua, no sono andate qua, se trovate le ciliegie di Conversano, che cosa è una... comprate le ciliegie Vabbè, di Conversano, dai. che sono le più buone di tutte. Non mi ricordo adesso se sa Michele, comunque la storia la scriverò, la scriverò perché ce l'ho e la so. Vabbè, di, di, di, di, ce comunque sono adesso test barese, però quelle di Conversano sono le più buone, quindi se trovate le ciliegie di Conversano nel mercato o nei negozi perché le trovate, Comprate quelle di Conversano, va bene? Io penso più Conversano. E dopo non questo per, è spazio pubblicitario? No perché di Conversano, è perché diciamo avevamo la più commerciale, mercato. E cosa avevano con gli altri paesi? I buoi. Ci, ci stiamo facendo questo discorso no, che ci porterà un discorso, ad un avere messaggi, sopra messaggi, sopra messaggi di critiche. Perché ci hanno fregato la DOP. No, no, no, no, ti prego no no no no no no no grazie Agnese grazie Agnese grazie allora vi saluto con la mia ciliegia sono di Turi <ride> sono di Turi vedi? vabbè vabbè suo, comunque queste sono le ciliegie di Conversano la mia cheesecake in sono buona ti lancerò una ciliegia in fronte queste sono di Conversano la mia cischetta è fatta con le ciliegie di no, Conversano no quelle non sono di Conversano io sono di Conversano Parliamo quelle di Conversano. sono dalla campagna mia del mio ciliegieto al tuo ciliegetto a che paese sta? Eh, diciamo, non sta a conversare non specifico de... oh, eh, oh. quanta pazienza devo tenere io. Basta il io mi il mio albero mi sono stancato va bene, va. va bene, ok ci vediamo martedì se avete dei suggerimenti sulla diretta ricette semplici da realizzare in mezz'ora scriveteli sotto scrivete sotto nei commenti e io li leggerò quella più facile, quella più cliccata quella più richiesta poi la realizzeremo martedì pomeriggio alle 16.30, sempre qui sulla pagina, ok? Nel frattempo, un attimo solo, vi devo salutare Spilacci, bravo amore di zia, la scuola è finita e tu sei stato bravissimo, ha fatto tutti i compiti, è stato preparatissimo e quindi zia ti fa un applauso davanti a tutti, bravo tesoro, bravo, hai fatto tutto, tutto bene. Ora, oggi abbiamo usato il nostro... La vabbè. nostra diretta vabbè, <ride> c'è cioè una diatriba. Comunque, sono... che diatriba? Dimmi, dimmi le ferrovie allora. sono ferrovie, la turi buon fine settimana sì, anche quelle di turi sono vere, era... però uh, aspettiamo che uno di loro faccia una diretta la diatriba dell'origine. Non della, no, no. della no. qualità, okay. la diatriba dell'origine sì, c'è, cioè, però sì. io ho un testo originale, come fai nessuno? Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. E uh, vi dico una cosa, io la, la storia della ferrovia, ma mi metterò mo adesso. Pulisco tutto quello che ho sporcato. chiederemo lo storico di comersante. Già ce l'ho, ce l'ho, ti sto dicendo. Eh, dottor, dottor. Vabbè, questa parliamo dopo, non è che devono sentire i fatti nostri. Eh, ehm, ce l'ho la storia della ciliegia ferrovia, la metto nella ricetta. Mi raccomando, con Ma che l'ha fatta questa ricerca? Questa ricerca scriverò anche il nome di che l'ha fatta in quale anno? No. qui bisogna andare a ritroso si nel tempo Elefante il signore che ha pubblicato questa ricerca eh, eh sì. ed è un signore molto scrupoloso molto preciso ha fatto a lui la ricerca? che l'ha presa dal disciplinare da, da una cosa storica ah. che ha fatto la ricerca Vabbè, ci informeremo meglio io mi informerò meglio e consulteremo scriverò. anche gli storici più noti del nostro bel paese conversano aiutatemi andremo in, negli archivi Diocesiani. Oddio, aiutatemi. Consulteremo se è il caso i discendenti del Conte. Sì, no! Ma... E certo. Ma qua devo mettere la E loro avevano le terre? Prima le terre erano tutto. Poi nella ricetta troverete la storia della ciliegia e la ricetta del cheesecake alla ciliegia che se non lo metto nel frigorifero domani non potrò far vedere niente. Va bene? Regista, me lo fai finire? Boh, me la mangio tutto io, a me piace. Perché poi te lo devi mangiare che ancora non è pronto. Domani! Domani, e per forza te la mangiare solo tu? Te, lo te la mangiare? Che lingua è te la mangiare? Non lo so. Te la devi mangiare comunque tutto tu perché io sono allergica. Quindi... Ok? Allora, ci vediamo martedì Suggeritemi la ricetta da fare, un bacio a Mattias, un bacio a Noemi, un bacio a Regista, un bacio a tutti voi. Ciao e grazie. A martedì, ciao! Arrivederci <ride> Chi ride e chi la prende sul serio, vabbè, come? Che cosa? Chiudi, dai. Ciao! Ciao! Guarda qual è il Ciao, saluta! Ma mi che l'hai già chiuso! Ciao! Ciao a tutti! Alla prossima! E meno male che non dico niente!